Un rapporto fra deficit e PIL del 2,3% non è quello che la Commissione Europea si aspetta dall'Italia. Questi sono i primi commenti che trapelano da Bruxelles dopo che il Governo ha approvato la manovra eh, sabato scorso. E ancora diciamo, si ragiona su cifre un po', eh, un po vaghe, nel senso che il, il testo del documento ancora non è arrivato a Bruxelles, quindi eh, i tecnici della Commissione Europea non sanno ancora perché l'Italia... Eh, chiede a questo 2-3% non sanno esattamente quali spese ci stanno dentro eh, come sono composte quali sono gli impegni che l'Italia eh, vuole assumere eh, certo è che eh, a Bruxelles dicono eh, sì, noi l'emergenza rifugiati capiamo che è una questione su questo siamo disposti a concedere flessibilità, come eh, lo saremo anche per quanto riguarda la ricostruzione dopo il, referendum, dopo il terremoto di Amatrice eh, però solo sulla ricostruzione post terremoto eh, a Bruxelles ancora oggi si dice eh, per, il, per il progetto di Casa Italia cioè per la eh, messa in sicurezza di tutte le abitazioni italiane quello è un problema che sta all'Italia che noi non possiamo prendere in considerazione ora eh, la partita non è ancora chiusa eh, entro mezzanotte l'Italia come altri paesi perché soltanto eh, finora soltanto una ventina di paesi hanno e soltanto nove paesi diciamo, hanno mandato le, le, la loro legge di bilancio, ne mancano ancora eh, 19, tra i quali l'Italia, ma entro mezzanotte di oggi i documenti dovranno arrivare a Bruxelles. Cosa succederà adesso? Succede solo una serie di scadenze, la, la, diciamo, la più importante delle quali è il 30 novembre, cioè quattro giorni prima del, del referendum costituzionale in Italia. A quella data i trattati impongono alla Commissione di dire la sua sui conti nazionali. Oltre a quello sarà difficile andare. La Commissione si spiega sì che, noi, che quella che adesso è in carica è una Commissione politica che intende non applicare alla lettera in maniera stupida i trattati, ma di adeguarsi a, alle situazioni. Fatto sta però alcune scadenze sono previste dalle norme europee e soprattutto alcuni paesi Paesi nordici, i finlandesi, questi piccoli stati del nord in particolare, vogliono che le leggi, le norme europee siano applicate con severità e con la minor flessibilità possibile. Il problema è anche che a Bruxelles, ci si rende conto di quanto questa manovra possa pesare sul referendum, di quanto eh, molte delle previsioni dentro la manovra messa a punto dal governo possano influenzare l'esito del referendum che al di là del sì e del no eh, è importante per la Commissione che il referendum confermi una stabilità in Italia. Si teme molto che con la eh, vittoria del no al referendum in Italia si possa aprire un periodo di, di grave incertezza. Quindi questo potrebbe portare la Commissione a in qualche maniera a tentare di venire incontro all'Italia se non altro a darle più tempo eh, e a fare un negoziato un, un po' meno duro. Eh, fatto sta è che... Eh, certi parametri esistono, eh, alcuni paesi chiedono che questi parametri vengano rispettati, probabilmente ci sarà ancora un negoziato, probabilmente si chiederà almeno eh, come gesto di buona volontà di far calare un po' questo 2,3%, ma abbiamo ancora di fronte eh, alcune settimane e soprattutto la Commissione aspetta di vedere le carte eh, sulle quali poi si pronuncerà.